Ben trovati ad un nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Io sono Gerardo Paterna e oggi facciamo un viaggio nel mondo del lusso declinato al Franchising Immobiliare. Lo facciamo con un attore primario del mercato immobiliare italiano. Sono infatti con Roberto Gigio, presidente di Coldwell Banker Italy. Grazie Roberto per essere con noi. Grazie a te Gerardo per questo invito. Eh, è sempre un piacere averti qui allo Sgabello. Allora, eh, Gestire il franchising immobiliare nel lusso, che tipo di abilità richiede? Allora, gestire il franchising immobiliare del lusso, sembra una cosa facile, ma non è facile assolutamente. Richiede abilità nella scelta delle persone giuste, eh, bisogna avere un'azienda eh, con una storia alle spalle di successo, che ha fatto dell'uso un suo caposaldo negli anni, costruendo relazioni in quell'ambito, perché eh, se un'azienda ha costruito tante compravendite, quindi ha avuto a che fare con tanti clienti nel settore dell'uso, si è creata una piattaforma di agenti con delle relazioni importanti che a sua volta riescono no, ad alimentare con il passaparola questo mondo no? e questi clienti che hanno questo tipo di immobile. Cerco di, di spiegarmi meglio. Eh, la forza della nostra azienda è che abbiamo i migliori agenti del lusso e i migliori agenti a sua volta sono a contatto con i migliori clienti. Quindi il migliore cliente arriva con il passaparola per una storia di credibilità, autorevolezza costruita negli anni. Ecco perché oggi non è semplice fare il lusso come molti si aspettano, andando su un portale, dice ok, ho so, oh, portale X sì. di lusso e vendo gli immobili. Eh, non è facile come sembra, perché tu fai l'annuncio sul portale, ma a sua volta, se, se non hai una credibilità come brand, come azienda, non ti arrivano nemmeno i lead, certo. perché il cliente guarda, e noi abbiamo visto che lo stesso annuncio, se lo pubblichiamo come Coldwell Bank Global Luxury, Ah, un certo numero di lead che arrivano, di contatti, sì. se vai con un brand che non ha la stessa autorevolezza è difficile no. che ti arrivino gli stessi contatti e poi eh, fortunatamente nel mondo del lusso ancora di più eh, si lavora per relazioni. Noi vendiamo molti immobili grazie ai nostri colleghi, eh, grazie alle loro relazioni, a cui noi mandiamo ogni volta che prendiamo questa tipologia di immobili, mandiamo veramente il prodotto sì. ai nostri colleghi che a loro volta lo presentano in anteprima ai loro clienti migliori, quindi spesso non c'è nemmeno bisogno di mandarlo su certi portali, ah, ecco, questa è la forza è del nostro brand, molto, cioè, sì. Sì. noi abbiamo proprio una politica, ogni 15 giorni mandiamo i nostri migliori immobili ai nostri agenti Global Luxury, che rappresentano all'incirca il 5-6% di tutto il nostro network, quindi su 100.000 agenti, un 5-6% sono specializzati in questo settore. E a loro volta, i nostri migliori agenti presentano queste proprietà ai loro clienti più importanti. Rimangono meglio off-market per Perfetto. due settimane. Sì, ecco. eh, e, abbiamo notato che funziona molto questo, perché il cliente ricco, possiamo dirlo, sì. Eh, difficilmente da supportare. lavora molto per relazioni, certo. lavora molto perché ha il suo agente di fiducia a cui si rivolge e gli chiede guarda sto cercando la villa sul lago di Como, sto cercando la villa eh, a Capri, ok? Il suo agente di fiducia chiama i colleghi normalmente certo. e questa è la nostra grande forza, avere un network di oltre 100 anni di storia a cui no. Poi chiede, ok, mi serve questo immobile, noi gli diamo direttamente. Ok, chiarissimo. Quindi, quindi richiede molte abilità anche personali. Eh, bisogna essere un'azienda strutturata per fare questo, ci vuole molto tempo e molti anni. Sì, quindi insomma credibilità, storicità, sì. eh, metodo, metodo. metodo, abilità relazionali sì. e poi chiaramente competenze e competenze altre. Diamo diciamo per scontato... È... Ma, di saper competere. fare il suo mestiere sì, <ride> esatto, sì. esatto allora parlando quindi di sviluppo di rete di apertura dei punti vendita qual è la politica di sviluppo adottata da Coldwell Banker in Italia allora la politica di sviluppo di Coldwell Banker in Italia Gerardo è una politica basata su una crescita controllata per noi è fondamentale la qualità eh, delle persone che inseriamo nel nostro network per mantenere sempre alti standard che Coldwell Banker ha costruito negli anni e quindi cerchiamo di, di identificare le migliori persone che secondo noi condividono i nostri valori, il nostro approccio a, al lavoro, allora se ci sono questi presupposti poi costruiamo insieme a questa persona anche un progetto per farlo diventare il leader nel mercato dove opera. Se non vediamo questi requisiti, se non pensiamo che sia la persona giusta, siamo bene da soli, come dico io, andiamo avanti passo passo e raggiungeremo i nostri obiettivi con calma. Quindi possiamo dire che eh, le persone vi devono anche un po' piacere. Sì, è fondamentale ecco. perché in un rapporto di, di collaborazione ci sì. deve essere una stima reciproca no? tra noi certo. e il nostro partner o affiliato. Questo soprattutto perché noi come azienda non facciamo solo franchising, noi siamo un'azienda che ha delle agenzie di proprietà. Quindi per noi il business fondamentale resta sempre la compravendita e il rapporto con i nostri clienti. Noi dobbiamo essere eh, tranquilli che se mettiamo il nostro cliente in mano a un collega, dobbiamo sapere che sarà trattato nel migliore dei modi e con i nostri valori. Eh, Quindi non si può fare specialmente poi nel lusso una crescita basata solo sui numeri. No, molto più importante è la qualità. No, sono d'accordo, peraltro credo che eh, il fatto di avere anche agenzie dirette eh, sia eh, un sinonimo anche di stabilità, di solidità dell'azienda e significa che il modello adottato funziona, perché se funziona direttamente, certo. con rischio improprio, funzionano anche le agenzie affiliate, perché per spesso la difficoltà anche di affidarsi a sistemi di franchising o di servizio, è quello di dire, sì, tu mi vendi un servizio, ma quando l'hai testato, sei sul mercato, cioè hai la sensibilità per comprendere cosa passo io tutti i giorni per acquisire, cioè, vendere, negoziare, quindi questo credo sia un aspetto molto molto positivo. È un aspetto fondamentale perché Coldwell Banker negli Stati Uniti comunque è un network di 700 uffici gestiti controllati direttamente. Anche in Italia stiamo andando avanti con la stessa politica. Abbiamo dei nostri uffici di proprietà a cui poi affianchiamo degli uffici con dei partner. Certo. E Come hai detto tu Gerardo, questo dà molta sicurezza anche ai partner che vengono da noi perché vedono con mano, vedendo i nostri uffici, che quello che noi raccontiamo non l'abbiamo letto su un libro, ma lo facciamo tutti i giorni. Certo. Oggi va di moda no, che tutti vanno su Facebook, su internet, trovi formatori che forse hanno detto una volta sul libro come si fa la gente immobiliare e lo vanno a spiegare agli altri. Certo. Incredibile questa cosa, io non me la spiego, ma oggi tutti i fenomeni. È mercato il per probabilmente è mercato sì, per tutti. non hanno mai venduto una casa di lusso <ride> o nemmeno una casa normale. Certo. Ecco, noi siamo tra le poche aziende, non siamo gli unici, che riescono a raccontare cose che facciamo tutti i giorni, perché le testiamo, vediamo, e questo ci permette anche di capire come va il mercato e certe volte no, indirizzare i nostri affiliati come fare al meglio le cose, perché già le abbiamo fatte noi, abbiamo detto prima. Certo, sì, sì, sì. Eh, e vedo che è molto apprezzato anche dagli imprenditori che si sono rivolti a noi, certo. ci scelgono anche per questo motivo. No, immagino. Quali sono le tendenze, eh, se ne hai, tendenze fresche legate all'uso lusso dell'immobiliare? Allora, eh, anche qui le cioè, tendenze... I ricchi ci sono sempre. I ricchi questo, ci sono sempre è... e <ride> sono anche di più. Eh ok, stanno crescendo Stanno crescendo i ricchi. Eh, che fortunatamente eh, vedono nell'immobiliare eh, un bene anche come investimento un bene rifugio perché poi le cose belle mantengono sempre un loro valore nel tempo eh, le tendenze sono oggi un'attenzione eh, non più come era una volta sa, la casa di lusso perché ha la maniglia d'oro faccio l'esempio sì, sì, sì, sì. oggi il cliente che acquista il lusso Cerca eh, immobili con delle caratteristiche di eh, vivibilità, no? eh, con i giusti spazi, eh, ne abbiamo già parlato molte volte, dopo il Covid c'è stato sì. un po' un cambio delle esigenze dei clienti, eh, una casa deve avere anche dei servizi ben raggiungibili, eh, essere sì. collegata bene. Eh, non è più diciamo, la villa bellissima e bellissima, nulla. No, eh certo, no, ma rifinita sì. benissimo sì, ma non ci va nessuno, non nessuno certo. perché oggi il cliente di lusso non c'è lo shopping, non c'è certo. un eliport non, non ci sono servizi e, cioè. e poi una casa di lusso comunque deve avere un'unicità a prescindere questo è fondamentale stiamo sempre più vedendo che eh, noi dobbiamo essere capaci di eh, vendere un'unicità di quel prodotto, perché il cliente ricco diciamo, vuole qualcosa che possa raccontare che questa è unica e ce l'ho solo io. Quindi eh, cura in certe rifiniture, avere la possibilità di personalizzazioni no? in questo immobile che, che vanno dall'arredamento piuttosto che ai materiali che sono stati usati. Chiaro, chiarissimo. Sì. E tornando invece al discorso rete, crescita della rete, affiliazioni e affiliati, eh, qual è il profilo identikit dell'agente immobiliare perfetto per Coldwell Banker? L'identikit è sicuramente avere una persona con grandi doti eh, comunicative. Abbiamo allora, per scontato quelle che sono le caratteristiche etiche, come, che sono fondamentali, quindi essere una persona veramente per bene, onesta con dei valori ben saldi eh, che sono imprescindibili. Poi è normale che bisogna avere anche una buona eh, capacità di negoziazione, eh, essere una persona curiosa, una, una persona che abbia una conoscenza e una cultura di base molto ampia, sì. è qui che è importante essere curiosi perché poi uno deve sempre aggiornarsi, sì, sì. per poter stare al tavolo con delle persone ed essere in grado no? sostenere di, di sostenere una conversazione, una conversazione sì. Sì. Eh, vivere, se parliamo di lusso, il mondo del lusso, sì. quindi frequentare quel tipo di ambiente, conoscere quel tipo di persone, in modo che riesci poi a parlare la loro stessa capire lingua, le capire le loro stesse dinamiche, eh, il vecchio detto dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, eh, certo. funziona. Perché se io voglio fare il lusso e poi sì. non frequento il, il lusso, non, non lo faccio mio, è anche sì. difficile poi farsi scegliere da quel tipo di cliente come il suo interlocutore, il suo agente di fiducia a cui lui può affidare no, la sua ricerca. Chiaro. Eh, cioè, se, voglio se voglio diventare ricco, devo frequentare i ricchi. Frequentare non ricchi. qualcuno che mi insegna attraverso un corso come no. diventare ricco, ecco. torniamo al discorso di prima. È un lavoro. Cioè, lui, L'abbiamo già ridetto, non basta avere un biglietto da visita con scritto Global Luxury, troppo facile, sì, sì, sì. È, è un impegno. Quindi servono delle persone con delle innate attitudini a questo. E, e lingua straniera. Beh, ormai eh, è obbligatorio. La eh, lingua straniera, okay. conoscere, ecco la curiosità, no? conoscere eh, il mercato del lusso non solo locale, sì. ma come si muove a livello internazionale. Certo quindi in un network come il nostro hai la possibilità di confrontarti viaggiare, viaggiare molto aiuta perché quando sì, poi sì, parli sì, con sì. queste persone no, devi saper far capire che conosci sì. certe quel destinazioni lì, eh. e come si vive in quel posto eh, è un bel lavoro molto sì, affascinante eh, e le persone giuste possono veramente togliersi tante soddisfazioni ma non economiche, proprio soddisfazioni personali Personale, perché sì, riesci a conoscere persone dove ogni giorno da queste persone riesce a imparare qualcosa. Sì. No? Si cresce è si sempre cresce un piacere in sì, modo. Sì, molto parlando di destinazioni, eh, prossime destinazioni, ovvero apertura dei punti vendita a Coldwell in Italia. Come stai? Allora, eh, a breve abbiamo una nuova apertura. Stiamo solo aspettando che finiscano i lavori a Bologna, una Fantastico, bellissima agenzia. Okay. Inaugurazione in di inviti? Eh. Sicuro. Eh, sì, guarda, probabilmente fine aprile. Okay. Poi abbiamo da poco identificato già un locale a Monza, okay. dove sarà una prossima apertura breve, con poi lo sviluppo con, sul lago di Como. Quindi abbiamo già anche eh, previsto l'apertura sul lago di Como entro il 2024, con un okay. imprenditore molto... Molto ben inserito in quel tipo di territorio e con le giuste competenze eh, per saper affrontare quel mercato, perché Como rappresenta un gioiello per il mercato internazionale. Eh, abbiamo da perto, aperto da poco a Napoli e anche lì stiamo prevedendo uno sviluppo in costiera. Certo. Sì. Momento, sì. Queste sono dalle. le località un po' più ricercate. Poi continuiamo con il nostro sviluppo con una nuova, nuova apertura a Taranto in Puglia gli uffici su Roma. Allora, stiamo andando avanti. Bene, sì, sì. bene, ottimo. Roberto, grazie per la, tua, sì, per la tua partecipazione, per le notizie che ci hai portato, sempre molto utili. Sai che ti richiamerò lo sgabello presto? Noi vogliamo assolutamente capire come evolve questo mercato che è così affascinante, ma così esigente ecco, sì. nei confronti della, degli agenti immobiliari che vogliono lavorare in questo settore.